Per eh, aprire questa terza lezione sull'uso delle LROTS, oggi vedremo l'emissione di campo dei due minerali, un minerale di quarzo che contiene diverse venature d'oro e un minerale che contiene diverse venature d'argento. Per vedere il campo di emissione utilizzeremo le LROTS della serie 2021 che sono specifiche per l'argento e sono specifiche per l'oro. Inoltre vedremo come sia possibile modificare le frequenze in loco, diciamo quando siete sul luogo di ricerca, utilizzando le LROTS professionali. Iniziamo dunque a valutare il campo dei minerali utilizzando la serie 2021. Queste LROTS sono state costruite in modo specifico per il rilevamento aurifero e quindi non possono cambiare diciamo, la loro frequenza di base. Ecco, del campo di emissione di base sia dell'oro sia per l'argento. Ora faremo delle prove per farvi capire un attimo come il sistema funziona. Allora iniziamo con la Rose per l'oro. Solita posizione. del campo, posizionamento delle aste escansione Come potete vedere il campo è già stato catturato dall'asta di sinistra, se noi ci spostiamo di pochi centimetri le aste si chiudono sul minerale cioè sulla roccia di quarzo che contiene venature d'oro. Attendete che la croce si stabilizzi, chiudete le aste in questo modo e andate giù in verticale. Il punto di rilevamento aurifero sarà questo. Ora vedremo come sia possibile la modifica della frequenza. Come vedete le aste si chiudono sul minerale aurifero. Spostandoci sul minerale che contiene argento, le aste si aprono. Quindi questo vuol dire che la frequenza non è specifica per l'argento. Ora faremo la cosa inversa. Queste sono alroz prodotte per rilevare minerale d'argento esclusivamente d'argento Solita posizione Annullamento del campo Posizione Apertura aste Scansione Come potete vedere le aste per l'argento puntano sul minerale d'argento, lasciando perdere il minerale che contiene oro. Voi dovete seguire, diciamo, la, la freccia, si può chiamare la freccia, che indica la direzione da prendere. Quindi seguiamo le aste. Come potete vedere le aste si stabilizzano, puntano il minerale d'argento, lasciamo un attimo che si stabilizzino la croce quando è abbastanza stabile chiudete le aste bloccate le aste e andate giù in verticale questo è il punto di rilevamento per il minerale d'argento ora faremo la stessa cosa per le aste professionali così potete valutare eh, eventualmente un acquisto anche su internet Queste sono alerodes professionali. Sono state concepite, costruite esclusivamente per poter lavorare su tutto lo spettro di frequenze generato dalla tavola periodica degli elementi, che vedremo in seguito. Ritornando a noi, queste aste sono costituite da un tubo di rame e da un altro tubo interno in modo da avere una sezione cava e una parte in gomma che forma una specie di condensatore elettrico. A noi eh, questo tipo di costruzione oggi non interessa. Oggi ci interessa vedere come sia possibile cambiare frequenza utilizzando solo un determinato tipo di aste allora queste aste si eh, compongono di un sistema a barra piegata tipico delle L-Roads costruite in casa solo che questa asta è filettata in modo da poter cambiare ed eh, diciamo e sostituire il sistema di ricerca. Oggi andremo a vedere come sia possibile cambiare le frequenze. Adesso procederemo con la calibrazione delle aste professionali, di ricerca, per farvi capire come sia possibile cambiare frequenza e trovare, diciamo, sia l'oro, il minerale d'oro, sia il minerale d'argento. Ecco, prepariamo le aste. Utilizziamo un metro. Per definire la lunghezza, in questo caso la lunghezza d'onda dell'oro. Vediamo un attimo. Bene. Una è a posto, ok. Chiudiamo anche l'altra. Allora. Le aste professionali sono state costruite per il rilevamento multiplo delle frequenze di risonanza degli elementi, perciò facciamo la stessa cosa, annulliamo il campo, posizioniamo, scansioniamo, come potete vedere sul minerale d'argento non si chiudono, si chiudono però sul minerale d'oro, ecco puntamento in questo caso, vedete, si chiudono sul minerale d'oro, si aprono su quello d'argento. Questo vuol dire che la frequenza di risonanza dell'argento non è compresa per, per ora sulle aste. Adesso andremo a fare la cosa contraria praticamente centreremo il minerale d'argento e lasceremo fuori l'oro sempre con la stessa procedura usate un metro a nastro portiamo la risonanza per l'argento vediamo un attimo ok una Ok, stessa procedura di prima, annullamento del campo, posizione, scansione, come potete vedere sul minerale d'oro non si chiudono più, mentre sul minerale d'argento ora si chiudono. Ecco, una volta che il campo è stato agganciato le aste non lo lasciano finché non siete diciamo fuori fuori campo come potete vedere guardate vedete che le aste puntano sempre al minerale d'argento lasciando fuori quello d'oro questo vuol dire che ci siamo sintonizzati sulla frequenza di base di emissione del minerale d'argento mentre il minerale d'oro non viene nemmeno calcolato questo è per farvi vedere le differenze tra le l ROADs costruite in casa a frequenza unica e le l ROADs multifrequenza che potete usare per trovare sia l'oro naturale che l'argento e qualsiasi altro minerale che sia presente sulla tavola periodica ma per questo lo faremo, lo vedremo alle prossime lezioni per concludere anche questa terza lezione sull'addestramento all'uso delle L-Rows dovete valutare se sia il caso di comprare su internet una variante multifrequenza del tipo questo oppure se sia, diciamo, di vostro gradimento costruirvele Ecco, in questo caso la costruzione è sperimentale ed è anche piuttosto difficoltosa in confronto alla serie del 2015. Comunque queste sono a frequenza fissa e servono per un unico minerale, oro oppure argento. Queste sono multifrequenza e servono per catturare il campo generato da ogni tipo di minerale presente sulla tavola periodica degli elementi. Quindi dovete fare la vostra valutazione, in ogni caso sappiate che sì, troverete sempre quello che state cercando. Ecco, per oggi è tutto, per questa terza lezione e la prossima volta vedremo di studiare meglio anche il campo.